Mi ricordo quando ero piccolo, avevo avuto 5, 6, 7 anni, ho scoperto una cosa magica, un gioco così fantastico che non mi sembrava vero. Era un gioco incredibile perché mi dava la possibilità di avere sotto controllo gli altri esseri umani, cioè le persone ubbidivano, rispettavano i miei ordini. Cioè, ma quando mai? Ma dove? Nessuno dava retta eri tu che dovevi sempre ubbidire agli altri quindi l'aver scoperto un gioco super divertente dove gli altri ubbidivano a te senza che tu dovessi pagare niente dovevi fare il carino il bravo no fioretti nulla ma se tu facevi questo gioco gli altri ubbidivano subito che gioco era? era il gioco del vigile urbano cioè praticamente io abitavo in una strada che era il fulcro di una t cioè uscendo dal mio portone c'era una strada che arrivava davanti al mio portone Poi dovevano girare a sinistra o a destra o entrare nel mio portone Io stavo praticamente al piano terra, al piano elevato E quindi pochi scalini potevo uscire dal portone E mi trovavo nel fulcro di questo incrocio Quindi io mi sono dotato, mi hanno regalato per Natale, non mi ricordo Un bel elmetto da vigile Una bella banda qua, tipo una cintura che mi attraversava il petto Bianca una bella paletta verde e rossa Lo strumento primario di chi dirige il traffico Fischietto A un certo punto della mia vita da adolescente Io ho diretto il traffico sotto casa mia Ogni qualvolta che era possibile Tornavo da scuola dirigevo il traffico Finivo di fare i compiti Posso andare a dirigere il traffico? Scendevo giù e ta, mi piazzavo lì E poi rallenta pric, Aspetta Vieni Andavano Ovviamente questi che passavano erano tutti contenti, si facevano delle risate, ma io neanche lo so. E quindi un passatempo fenomenale. Perché poi di tutti i giochi che tu potevi fare, cioè qua stavi nella una realtà virtuale proprio esasperata. Senza nessuna tecnologia, eri immerso nella realtà vera. Cioè le macchine erano vere, la gente veniva era vera, fischiavi, era vero. Non era dentro casa tua nella cameretta, era proprio... pa! il massimo assoluto della vita. Posso dire quindi di essere stato nel corpo dei vigili urbani e della polizia municipale di Roma nel supportare le esigenze del traffico romano in maniera silenziosa e senza chiedere nulla in cambio. Quello che io dicevo loro facevano, facevano rallenta, rallentavano. Dicevo "Vieni, vieni, gira". Giravano, ma quando mai, ma dove, a casa, con i genitori, col fratellino, una sorellina, a scuola, da nessuna parte tu dicevi qualcosa agli altri proprio senza dire niente, ta, lo facevano.